Oggi voglio parlarti di incubatori. Mi dirai che ci azzeccano gli incubatori con le cappe? In teoria niente, in pratica anche niente ma nel, nel contempo ho dovuto un attimino eh, prenderli in considerazione questi incubatori non dal punto di vista assistenza perché ti ricordo che la Tecno TecnoCappe eh, si occupa di assistenza tecnica su cappe chimiche cappe Belazard assolutamente al 100% esclusivamente su questo e ovviamente anche steso agli armadi eh, di sicurezza eh, braccia aspiranti e quant'altro però questi sistemi qui non ci occupiamo di assistenza su incubatori frigoriferi congelatori quant'altro come fanno tutti i nostri competenti. Che fanno le cappe, fanno i incubatori, fanno i frigoriferi, hanno i congelatori, fanno i condizionatori, poi ogni tanto si tollas e gli chiedi una creppa, ti fanno anche una crepa senza problemi. Anche perché, insomma, a 2 euro, 4 euro, 10 euro che si fanno pagare per cappa, insomma, giusto una crepa al massimo che possono fare. <ride> Però, eh, al di là di questo non, non si tratta di assistenza sugli incubatori, ma il, no, il mio vedere e prendere in considerazione gli incubatori l'ho dovuto fare perché. Perché ci siamo resi conto che molte problematiche derivano dagli incubatori legate alla contaminazione crociata. Che significa? Significa che nei laboratori in cui eh, soprattutto c'è bisogno di una sterilità eh, molto, molto, molto elevata si è riscontrato che, ci, che diciamo, il personale si è lamentato, soprattutto a distanza di tempo, che eh, trovasse contaminazione eh, dei, propri, con, dei propri campioni. Andando ad approfondire, ci siamo resi conto che questa contaminazione arrivava dagli incubatori facendo tamponi e quant'altro. Abbiamo dovuto quindi estendere le nostre sterilizzazioni e disinfezioni totali con processo di vaporizzazione che facciamo già sulle cappe biologiche e cappe di sicurezza biologica anche a banchi eh, limitrofi, microscopi e quant'altro e soprattutto concentrarci agli incubatori perché purtroppo le assistenze tecniche che si vede che intervengono su questi incubatori le tralasciano completamente, non gliene frega nulla di fare manutenzione come si deve o soprattutto non vengono fatte eh, delle decontaminazioni e disinfezioni. I cicli di decontaminazione che viene fatta all'interno degli incubatori non basta perché altrimenti non avremmo trovato queste grandi contaminazioni e quindi ha necessità di avere un diciamo un supporto a questo ed è questo il nostro processo di vaporizzazione che noi stendiamo quindi se siete i nostri clienti i nostri clienti lo sanno se hanno una difficoltà e ci contattano che abbiamo contaminazione noi facciamo un punto zero sui filtri Eva perché spesso volentieri non serve neanche cambiare i filtri Eva che è una prassi ormai di, di, di molte agenzie quando serve c'è un problema ah, cambiamo i filtri Eva mi è diverse volte di subentrare a aziende che avevano già cambiato due volte magari i filtri ma con costi incredibili, sollecitazioni incredibili della K, costi veramente per il cliente, allucinante che ormai era pure esasperato perché poi al di là di tutto perdeva il suo lavoro, senza andare poi ad analizzare realmente il problema e capire che il problema veniva dagli incubatori e quindi potevano cambiare i filtri, prendere vita alla dura durante, ma se non risolvevano prima la decontaminazione sugli incubatori non ne sarebbero usciti, questa contaminazione crociata continuava e sarebbe continuata e questo è un discorso che mi è capitato già decine e decine di volte. E in alcuni casi i clienti fanno prevenzione hanno capito e quindi ci estendono per la richiesta non ripeto per la riparazione di incubatori o monotensione di sorta perché ripeto, preferisco che ognuno faccia il suo lavoro anche se le altre assistenze non l'hanno capito però noi ci occupiamo di cappe allo stesso tempo però fare la disinfezione totale con vaporizzazione è il metodo più efficace e più veloce che io ho messo giù negli anni ormai in questi ultimi 15 anni di applicazione e vi posso assicurare con ottimi risultati quindi se avete un problema di contaminazione crociata, non capite che cosa accade, perché i vostri campioni vengono completamente, continuamente eh, diciamo compromessi da una contaminazione esterna e non vi spiegate il perché e il per come, se avete un incubatore o più incubatori fate attenzione perché quello è un punto che veramente è veramente delicato e quindi chiamateci, contattateci se è possibile riusciamo a trovare un accordo. Vi risolviamo noi assolutamente il problema al 100% senza avere più difficoltà nel giorni, mesi e a seguire. Ovviamente salvo fatto il discorso che non rientroducete una contaminazione perché se c'è una contaminazione da qualche parte è arrivata e quindi questo non, non possiamo farci nulla.